Buongiorno mondo, so che vi sto un po' confondendo perché una volta sono in bici, una volta sono in campo, l'altra volta sono in macchina Adesso sono effettivamente in macchina ma ho la mia fida bicicletta con tutte le borse e i bagagli per viaggiare dietro Come avete letto dal titolo mi sto dirigendo al BAM ma non ci andiamo direttamente ma sto andando Innanzitutto ad Alessandria a incontrarmi con Ferruccio con il quale andrò fino a Mantova in macchina, con la sua macchina perché è più grande della mia, ci stanno tutte e due le biciclette. Molliamo la macchina a Mantova, stasera pedaleremo fino a Peschiera o zona Peschiera a cercare un campeggio in quella zona, da lì domani partiamo, andiamo a Montagnana, un centinaio di chilometri, una delle città murate credo, la traccia l'ha creata Ferruccio del quale mi fido molto perché è un abile viaggiatore. E venerdì torneremo da Montagnana verso Mantova dove pianteremo le nostre tende al BAM, nei nostri posti prenotati e ci godremo i tre giorni del BAM finalmente, erano tre anni che volevo andarci, per un motivo o per l'altro non ci sono mai riuscito. E... Tutto bene ragazzi, sono arrivato, ho parcheggiato in doppia fila, che non si fa, che non si fa, ma solo perché quella di Ferruccio è qua, come vedete c'è anche la sua bici già carica e appena arriva lui facciamo il cambio delle due auto, carichiamo la mia bici sulla sua e partiamo con la sua e lasciamo la mia nel parcheggio lì perché qua non ci sono altri parcheggi, quindi a dopo ragazzi. e Il buon Ferruccio qua alla guida mi ha recuperato, abbiamo i velocipedi qua dietro. È il mio e siamo in direzione Mantua, Ci siamo, ragazzi. Eccoci arrivati a Campo Canoa. Ferruccio è già pronto a scaricare la sua bici. Ci prepariamo e si parte. E via, notare l'eleganza. L'eleganza. Post office. Ragazzi, bici pronte come vedete, stiamo pedalando appena usciti da Mantova e con un, po di con un po' di difficoltà per il traffico, per i lavori e perché abbiamo ciccato una ciclabile ma non ci siamo, puoi. ci siamo, adesso siamo sulla ciclabile del Mincio e si va 43 km più o meno 45 e arriviamo al nostro campeggio. Guardate, l'influencer che si ferma a farsi selfie <ride> Influencer! Bene bene, ore 19.11 Tirata a manetta, 20-25 all'ora Ferruccio ha tirato il collo al giappino no no, e... no, no, no Non si mettono in giro Non si faccia tendenzione No, no, no, sta andando a manetta Comunque stiamo arrivando a peschiera Ha cominciato anche un po' a gocciolare Ma sta facendo solo finta Creerà solo l'affa fastidiosa E, e niente 4-5 km e siamo eh, al campeggio sì. E vabbè, meglio posare la cam E pedalare Perché sennò qua adesso inizia a esserci casino e traffico operazione smontage si toglie le borse alla bicicletta e si monta la tenda perché siamo poliglotti ebbene sì siamo arrivati al campeggio campeggio del garda il campeggio del garda così non andiamo ci sbagliamo. una piazzola piccolina piccolina come potete vedere il clima sembra reggere e adesso facciamo appunto lo smontage montage de tend e andiamo a lavarci perché puzziamo e siamo sudati a dopo hours later. Una buonanotte veloce perché siamo già in tenda, abbiamo mangiato una pizza con una birretta, ma adesso sta piovendo quindi ci siamo rintanati nelle tende da temporali tra una mezz'oretta e speriamo che non faccia troppo danni, ma domani dovrebbe esserci sole tutto il giorno che abbiamo 105 km da fare, quindi buonanotte ragazzi!